È vero che chi mangia vegano fa una scelta più sostenibile? Oppure se ci fossero più vegani, gli attuali terreni agricoli non basterebbero per sfamarli e sarebbe dunque necessario un maggiore disboscamento per far spazio alle coltivazioni per il loro cibo? Da anni nella rete ci sono discussioni e dopo i numerosi incendi di questo agosto, anche questi argomenti si sono scaldati. Dare la colpa agli altri o avere ragione non penso possa mai aiutarci tanto per un mondo migliore quanto provare a capirsi. Le notizie raccontano che queste deforestazioni hanno come causa le necessità agricole, specialmente quelle dei coltivatori di soia. Ma chi consuma più soia? Chi consuma più vegetali e più terreno? Chi mangia il tofu o chi mangia la bistecca? Per capirlo trovo utile fare due conti dopo aver cercato su Google come mangiano gli animali negli allevamenti. Cosa mangiano gli animali d'allevamento? Vediamo se mangiano veramente la soia. Il sito di riferimento si chiama Carni Sostenibili. Ho volutamente cercato una fonte che non fosse di parte. Viene spiegato che il mangime è composto da una miscela che include principalmente cereali e soia. Da questi dati non si tratta della capretta che ti tiene bassa l'erba in giardino, ma di tanti e grossi bovini che vengono sfamati con un cibo che potrebbe sfamare anche tanti esseri umani. Quanto mangia un vitello? Trovo fondamentale fare delle proporzioni per andare poi a capire attraverso dei numeri, e non la mia fantasia, se questi allevamenti rappresentano veramente un consumo elevato di risorse. Il sito di riferimento si chiama cibo cani e gatti e spiega che ogni giorno un vitello d'ingrasso dovrebbe consumare un chilo di mangime più 2 o 3 chili di fieno per ogni quintale di peso. Mi farebbe comodo sapere anche quanto pesa un vitello al macello e magari a che età viene macellato. Sempre da un sito che non sembra di parte, commercio piemontese, scopro che un vitello viene macellato a circa 15 mesi di vita per un peso di circa 5 quintali. Ora finalmente posso fare i conti. Facendo un calcolo approssimativo con i dati raccolti, mi aspetto una media di 10 kg di cibo secco al giorno, per un animale che pesa in media 3 quintali. Considero anche 450 giorni di vita, 10 kg al giorno per 450 giorni fanno 45 quintali di cibo secco, questo è quanto sarebbe necessario per ottenere 5 quintali di carne. Dai miei calcoli quindi risulta che le risorse vegetali secche necessarie siano 9 volte superiori. Questa carne però non è secca, ma composta per almeno due terzi d'acqua. Questo comporterebbe una disparità di 27 volte tanto. In questi calcoli ho trascurato il riutilizzo di scarti o sottoprodotti delle varie fasi di trasformazione industriale dei prodotti alimentari per animali. Credo che anche con questo la disparità rimarrebbe superiore di almeno 20 volte tanto. D'altro canto, non ho tenuto in considerazione neanche i 283 giorni di gestazione della mucca, in cui questa consuma più cibo per formare il vitello. Ho anche sottostimato i consumi di cibo e non ho tenuto conto delle parti di animale che non vengono mangiate né dei cibi per proteici somministrati durante l'ingrasso. Ho fatto questo volutamente e nonostante ciò il risultato indica quanto pesantemente i consumi dell'agricoltura siano amplificati dall'allevamento. Vi lascio qua sotto in descrizione tutti i siti che ho visitato durante questo video e vi invito anche a voi a fare le vostre ricerche e i vostri conti. Se avete voglia poi scrivetemi qua sotto un commento per condividere le vostre indagini e i vostri ragionamenti. Mi stavo dimenticando di dirvi che settimana scorsa ho pubblicato un video che ha diversi punti d'incontro con quello che avete appena visto, quindi se avete voglia cliccate qua e potete andarlo a vedere.